Vi siete mai chiesti quali siano le caratteristiche e qualità che contraddistinguono le persone di successo da quelle mediocri? Bentornati in questo nuovo video, amici. Oggi scopriremo tutti i segreti e abilità delle persone di maggior successo, ma prima di iniziare. Non scordarti di lasciare un like, iscriverti al canale e attivare gli avvisi, così sarai sempre avvisato non appena caricherò un nuovo video. Che si tratti di imprenditori, artisti, atleti o scienziati, tutti coloro che hanno raggiunto l'eccellenza hanno qualcosa in comune. Una combinazione unica di qualità personali che le ha aiutate a superare le sfide e a raggiungere i propri obiettivi. In primo luogo le persone di successo solitamente sono molto determinate, sanno quello che vogliono e sono disposte a lavorare duramente per ottenerlo. Non si scoraggiano facilmente di fronte alle difficoltà e si impegnano molto per superare gli ostacoli e raggiungere i loro obiettivi. In secondo luogo, le persone di successo sono spesso molto aperte al cambiamento e alle nuove idee. Sanno che il mondo sta cambiando rapidamente e che per rimanere al passo devono adattarsi e innovare. Sono sempre alla ricerca di nuovi modi per migliorarsi e per superare la concorrenza. In terzo luogo, le persone di successo solitamente hanno una grande capacità di leadership. Sanno come ispirare e motivare gli altri e sono in grado di guidare un team verso il successo. Sono in grado di comunicare chiaramente le loro idee e di delegare responsabilità in modo efficace. E infine, le persone di successo sono spesso molto resilienti. Sanno che i fallimenti e le delusioni fanno parte del percorso verso il successo ma non si arrendono facilmente. Sanno come imparare dalle loro esperienze negative e come usare queste lezioni per migliorare se stessi e il loro lavoro. E queste sono solo alcune delle caratteristiche che contraddistinguono le persone di successo da quelle mediocri. Ma ciò che le rende davvero speciali e la loro capacità di combinare queste qualità in un modo unico e personale e di usarle per raggiungere i propri obiettivi. Se vuoi essere una persona di successo ricorda che queste qualità possono essere sviluppate e migliorate e che con la perseveranza e la dedizione sono la chiave per il successo duraturo. Non scordarti di lasciare un like e di iscriverti al canale e se vuoi avviare un'attività digitale di successo allora non perderti il webinar che trovi in descrizione.